Situata sull'altro lato della strada, a pochi metri dalla torre dell'orologio, e adiacente alla chiesa matrice di Racale, vi è la torre campanaria, eretta anch'essa nel 1123. Inizialmente aveva la funzione di torre di guardia e oggi rappresenta l'ultima parte che rimane ancora in piedi dell'intera struttura originaria di Porta Terra. Anche se non era nata come torre campanaria ed era molto più bassa delle attuali dimensioni, la torre era dotata di una campana, destinata a suonare l'allarme nei momenti di pericolo. Distrutta dal primo terremoto del 1395 che coinvolse l'intero territorio salentino, venne ricostruita la prima volta nel 1408, come dimostra una lapide, ormai corrosa dal tempo, posta al di sopra dell'ultima cornice della torre, accanto al simbolo della lupa.